Ci sono due tipi di amore. Clive Staples Lewis ha diviso l'amore in due tipi, l'amore bisogno e l'amore dono. Anche Abram Maslow divide l'amore in due tipi. Il primo lo chiama amore carenza e il secondo amore essere. L'amore bisogno o l'amore carenza dipende dall'altro. È amore immaturo. In realtà non è amore vero, è un bisogno. Tu usi l'altro come un mezzo, lo sfrutti, lo manipoli, lo domini. In questo caso l'altro è reso succube, viene praticamente distrutto. Ma anche l'altro fa esattamente la stessa cosa. Tenta di manipolarti, di dominarti, di possederti, di usarti. Usare un altro essere umano non ha niente a che fare con l'amore. Sembra amore, ma è una moneta falsa. Eppure questo è ciò che accade quasi al 99% della gente Perché la prima lezione d'amore l'impari nella tua infanzia Un bambino nasce e dipende dalla madre Il suo amore verso la madre è un amore carenza Ha bisogno della madre, non può sopravvivere senza di lei Ama la madre perché è la sua vita In realtà non è amore Amerebbe qualsiasi donna Chiunque lo protegga, lo aiuti a sopravvivere chiunque soddisfi il suo bisogno la madre è una sorta di cibo di cui si nutre dalla madre non riceve solo il latte ma anche l'amore e anche questo è un bisogno milioni di persone rimangono infantili per tutta la vita non crescono mai invecchiano ma nella loro mente non crescono mai la loro psicologia rimane infantile immatura hanno sempre bisogno di amore sono sempre affamate d'amore. Lo bramano come il cibo. L'uomo matura nel momento in cui comincia ad amare, piuttosto che ad avere bisogno. Comincia a traboccare, a condividere, comincia a donare. La differenza è fondamentale. Nel primo caso, ciò che importa è come avere di più. Nel secondo, l'importante è come donare sempre di più. E incondizionatamente. Questo significa crescita, è l'inizio della maturità. Una persona matura dà perché solo una persona matura può avere. In questo caso l'amore non è dipendente e tu puoi amare che l'altro ci sia o no. In questo caso l'amore non è una relazione, è uno stato dell'essere. Quando dipendi dall'altro c'è sempre miseria. Nel momento in cui sei dipendente cominci a sentirti miserabile poiché la dipendenza è schiavitù allora comincia a vendicarti in modi sottili, perché la persona da cui devi dipendere acquista potere su di te. A nessuno piace che qualcuno abbia potere su di lui. A nessuno piace essere dipendente, perché la dipendenza uccide la libertà e l'amore non può fiorire nella dipendenza. L'amore è un fiore della libertà, ha bisogno di spazio, di spazio assoluto. L'altro non deve interferire, una realtà molto sottile. Quando sei dipendente dall'altro, tu cercherai di dominare l'altro. Questa è la lotta che ha luogo tra i cosiddetti amanti. Essi sono nemici intimi, continuamente in lotta. L'amore è molto raro, lottare è la regola, amare è un'eccezione. Se il marito chiede alla moglie di fare l'amore, lei si nega, è subdola e alla fine si concede, ma con molta riluttanza. Lei vuole che lui gli scodinzoli intorno e il marito farà la stessa cosa. Quando la moglie ha bisogno del suo amore, il marito dice che è stanco, in ufficio c'era troppo lavoro, un vero super lavoro e lui vorrebbe andare a dormire. L'amore, il vero amore, accade soltanto quando sei maturo, diventi capace di amare solo quando sei cresciuto, quando sai che l'amore non è un bisogno, ma un traboccare. Amore essere o amore dono, in questo caso dai senza condizioni, il primo tipo, il cosiddetto amore, deriva dal profondo bisogno dell'altro, mentre l'amore dono o l'amore essere fluisce o trabocca da una persona matura all'altra ed è frutto dell'abbondanza, si viene inondati d'amore, è in te e comincia a muoversi intorno a te, proprio come quando accendi una lampadina e la luce comincia a diffondersi nell'oscurità l'amore è un derivato dell'essere quando tu sei hai l'aura dell'amore intorno a te quando non sei non possiedi quell'aura e quando non ce l'hai chiedi all'altro di darti amore quando non hai amore chiedi all'altro di dartelo sei un mendicante e l'altro chiede a te di dartelo ebbene due mendicanti che tendono le mani di fronte all'altro ed entrambi sperano che l'altro abbia l'amore Ovviamente entrambi alla fine si sentiranno sconfitti, si sentiranno ingannati. Puoi chiedere a qualsiasi marito e a qualsiasi moglie. Puoi chiedere ad ogni amante. Entrambi si sentono ingannati. Che l'altro avesse l'amore era una tua proiezione. Se la tua proiezione è sbagliata, cosa può farci l'altro? La tua proiezione si è infranta, semplicemente perché l'altro non si è dimostrato all'altezza. Ecco tutto ma l'altro non ha alcun obbligo di soddisfare le tue aspettative non ti innamori di un bambino non succede, non può succedere in effetti una persona matura non si innamora si eleva nell'amore una persona matura possiede l'integrità per essere sola e quando una persona matura dà amore lo dà senza vincoli, semplicemente dona quando una persona matura dà amore ti è grata per averlo accettato e non viceversa non si aspetta che tu le sia riconoscente o no niente affatto non ha neppure bisogno dei tuoi ringraziamenti ringrazia te per aver accettato il suo amore e quando due persone mature sono in amore accade uno dei più grandi paradossi della vita uno dei fenomeni più belli sono insieme e tuttavia tremendamente sole sono insieme a tal punto da essere quasi una persona sola ma la loro unità non distrugge la loro individualità, anzi, la aumenta, diventano più individui. Due persone mature in amore si aiutano a vicenda per diventare più libere, senza politica, né diplomazia, né di tentativi di dominare. Come puoi dominare una persona che ami? Il dominio ha a che fare con l'odio, con la rabbia, con l'ostilità. Come puoi pensare di dominare qualcuno che ami? Le persone immature che cadono in amore distruggono a vicenda la propria libertà, creano un legame, una prigione. Le persone mature si aiutano ad essere libere, si aiutano l'un l'altro a distruggere ogni tipo di legame e quando l'amore fluisce nella libertà c'è bellezza, quando invece l'amore fluisce nella dipendenza c'è bruttezza. Ricorda, la libertà è il valore più alto dell'amore, quindi, se l'amore distrugge la libertà, non ha alcun valore. L'amore può essere lasciato cadere, ma la libertà deve essere salvata. E senza libertà non potrai mai essere felice, perché questo non è possibile.